Ciao amici bentornati su Officina del Pilota, in questo nuovissimo video vi farò vedere come rinnovare i fanali posteriori aftermarket di un Porsche Panamera e se avessi voglia di farlo anche tu potresti prendere questo video come tutorial per rinnovare sia i fari anteriori che i fanali posteriori, il procedimento è più o meno identico questo è un video che io catalogo come video utile di officina del pilota sarà un video un po' tecnico e nel caso non, non fossi interessato a questo specifico paragrafo sul canale ci sono tanti altri video puoi andare a vederli altrimenti rimarrai connesso e ti farò vedere esattamente come procedo ti faccio vedere lo stato in cui si trovano questi fanali come puoi vedere sono opachi e molto graffiati quindi il consiglio è avere degli step progressivi di carteggiatura. 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, se vogliamo essere proprio molto pignoli, molto attenti. Altrimenti io penso vada bene anche 1000, 1500, 3000 per esempio, per semplificarla in tre step, tre passaggi. Farò questo lavoro a mano e con una un platorello roto orbitale. E utilizzando questi dischi della 800 Il video non verrà tagliato nel momento in cui comincerò metterò un cronometro E così vedremo anche più o meno quanto ci vuole per fare questo lavoretto divertente Spero che possa essere d'aiuto nel caso aveste bisogno di qualche chiarimento Cominciamo questi dischi hookit forati eh, che si chiamano Purple Finishing Film Disc Dust Free sono forati perché permettono alla polvere di essere eh, aspirata Voglio mettere un'interfaccia in modo che posso spingere un po' di più sulla superficie. Io vedo ancora dei grafi qui, l'ottocento non è bastata. Provo a insistere. Nuovo disco. Ok, la situazione sembra leggermente migliorata, adesso mi ritaglio un pezzetto di questa grana 1000 e, e comincerò a carteggiare a mano Bagno la superficie, bagno la carta vetrata. Attenzione a non spingere troppo come dicevo nei precedenti video con le dita, cerchiamo di essere il più omogenei possibile, utilizza un tacchetto se non ce l'hai, vedi ti faccio l'esempio. Basta anche un'interfaccia del genere di carta vetrata che ti permette di andare ad avere una pressione più omogenea sulla superficie. Ricordati di carteggiare sempre in maniera ordinata a croce. anche seguendo la curva della superficie. In questo caso il fanale. Sto cercando di rimuovere i graffi che ho provocato con la carteggiatura a platorello della, gr eh, della grana 800. Intanto, cerchiamo di dare una pulita alla carta vetrata, semplicemente spruzzandoci sopra dell'acqua. Puliamo anche la superficie che stiamo carteggiando, perché i residui potrebbero, essere, potrebbero continuare a graffiare il fanale, perché te li porti a spasso con la carta vetrata. Quindi continuano a graffiare, togli un graffio da una parte e ne fai uno dall'altra. E poi diventa proprio un cane che si morde la coda. Ho utilizzato anche un po' di acqua diluita 1-3 con alcol isopropilico. Acqua 3 isopropilico 1, ovviamente. E ricomincio. Vedi che tira via del trasparente? Quella è la superficie che stiamo grattando stiamo rimuovendo. Adesso andiamo ad incrociare di nuovo. Io vedo tutti i segni della carta vetrata 1000 che poi andrò a rimuovere con una grana più fina. devi coprire tutta la superficie non dimenticare nessun punto che poi è proprio lì dove ti va a finire l'occhio <ride> quando hai finito l'unico punto che non hai trattato poi lo vedi il difetto devi avere pazienza ma questa ce l'hai solo ed esclusivamente se ti piacciono le macchine se no non stai qua ore e ore ok allora adesso vi faccio vedere com'è dopo i primi due step 800.000 andiamo a vedere lo asciugo prima con un po' d'aria compressa rimosso quei graffi di lavaggio di sassate eccetera eccetera ora sembra tutto graffiato ma tutto graffiato bene in maniera omogenea <ride> e soprattutto tutto opaco e più ordinato dunque che dobbiamo fare adesso prendiamo una carta vetrata 1500 Facciamoci un giro con la 1005. Sì, già è migliorato. Ora, vediamo, ti faccio vedere ogni volta, così. C'è ancora qualche graffio, ma... Abbiamo fatto il piccolo step, dalla 1000 alla 1500, siamo eh, a metà dell'opera e il risultato già comincia a vedersi. A questo punto io mi prendo una bella carta vetrata 2000. Comincio sempre bagnata questa carta sta tagliando il graffio della 1500 almeno spero quando vedi quella patina bianca vuol dire che sta lavorando la carta vetrata sta tagliando dice te, se continui così poi non ci rimane niente adesso sto faro Puliamo la carta, non ci portiamo il residuo in giro per tutto il fanale, altrimenti continueremo a graffiarlo. io sono convinto che a fine video arriveranno in 20-30 non ce la fai a rimanere attaccato a vedere sta cosa per un'ora e mezzo è impossibile io non ce la farei mai però ti assicuro che quando lo fai è molto più divertente perché vedi che ti migliora sotto le mani proprio. sempre asciugarlo per vedere dove è graffiato perché bagnato non si vede contro luce è perfetto perché vedi bene bene. Dunque, vediamo com'è dopo la 2000, c'è sempre qualche segno, sì, sì. Torno indietro di uno step, la 1500, però attenzione perché questa è una 1500 Trizac. Serve per tagliare il trasparente Clear Coat Sanding. Io un test lo voglio fare. Perché questa è una carta costruita in un modo tale che ti permette di avere una finitura ottima e un buonissimo taglio. Per quello che riguarda le vernici trasparenti, ora non me lo vieta nessuno di fare un test e di farvi vedere che risultato c'è. Questa è microforata, quindi quando taglia butta anche via il residuo, sempre rigorosamente bagnata. bianco che tira fuori quindi vuol dire che sta tagliando di brutto ovviamente quando usi platorello e con carta vetrata bagnata tipo trizac non c'è bisogno di accendere l'aspirapolvere anche questo va pulito vedi? Tutto il residuo, il residuo lo mandiamo via la superficie combinato questo disco abrasivo. Eccezionale, ragazzi. Costa veramente un, un botto rispetto a quella normale, ma... Ti voglio far vedere una cosa. Quindi questa si è usurata parecchio. Lo vedi? All'interno è più chiara, eh? Quindi ehm, la vita di questi dischi è ehm, pressoché è, è, è molto corta, quindi questo è già andato, è da buttare. Però il risultato che, che, che ottieni con dei dischi del genere è strepitoso. Guarda che gloss! Andiamo ai 3000 adesso, questa l'avevo usata sul Ferrari, è un po' rossa per quello, ma è ancora molto buona, fresca, ci ho fatto mezzo sportello, quindi prima di usare un dischetto nuovo mi finisco di consumare questo. La velocità che utilizzo io quando faccio queste lavorazioni è più o meno da. Eh, io utilizzo un Festool il 150, questo è e C e la velocità è sempre più o meno tra 2 e 3. questo rumore tolgo l'interfaccia tanto la 3000 è già interfacciata e fa meno rumore Ci riesco a essere anche più preciso negli angoli da qualche parte scoperta. Fischia Guarda un po' Guarda l'opacità qui Ma va dato ancora la 6.000 E ragazzi Graffi Addios come dice Cannavacciuolo, addios Graffi. Non ci sono più. Bello, bellissimo, fantastico. 6000 ragazzi, siamo pronti per andare ad intervenire sul fanale posteriore con il disco TRIZAC abrasivo 6000. E vediamo come sarà tra poco. Possiamo aumentare un po' la velocità qui perché andiamo a finire, ruota più velocemente e va a tagliare meglio, ancora meglio è a finire la finitura, quindi a donare un po' più di lucidità. Ultimo step, questo qui del Trizac, siamo arrivati alla 6000, il fanale non presenta più graffi, quasi quasi che si potrebbe rimontare così, <ride> ma noi adesso andiamo a fare gli ultimi due step, che, compound polish, e vediamo com'è. Utilizzo un tampone Metà lana naturale, metà lana sintetica e la Polishing Compound, la 2, della Oni Con proprietà di taglio 4 a 6 e gloss 4 a 6. Teoricamente già con questo unico step e questo tampone qui, otterresti un buon risultato. Per cui facciamo una prova. Vediamo com'è. Tenetelo sempre pulito. Agitare bene la pasta. Quando è pulita come primo step suggerisce il buonissimo Andrea di... Vabbè, mi sto facendo vomitare io adesso. Comunque l'importante è che tu vada a spalmare bene tutta la pasta sulla superficie del tampone. Io ho fatto una cosa abbastanza vergognosa, chiedo scusa. Però si fa sempre in tempo a rimediare così. anche profumata sta pasta ok vado al minimo della velocità faccio scaldare un po' il tampone vado a 1 siamo in rack 1, 2, check e sa uh, pare sì, oh, pare di sì o pare di no <coughs> pensa se non ho ripreso se sì, si sì. sì, funziona anche il microfono, ok. Si dice, ma puoi usare quello più piccolo? No, mi serve la potenza, devo tagliare. grembo tipo bimbo ecco oh. ne faccio a metà poi rimetto la pasta velocità della lucidatrice, dopo che ho spalmato bene tutta la pasta sul panale o su metà di esso, come ho fatto in questo caso, aumento la velocità della lucidatrice per andare a tirare fuori la finitura. a pulirsi quindi capisco che ci siamo quasi Stai saltando. È quasi finito, ecco perché esce così. E eh, vabbè. Metticene un po' di più, no? Occhi d'occhi. Ok, rispalmo il prodotto a velocità 1 o anche 2 va bene nella zona che non ho ancora trattato Comento un po' e comincio a, fi a finirlo <ride> La finitura Bene Massima velocità occhio sempre agli angoli un'occhiata cerco di muoverlo così riesce a vedere se ci sono delle imperfezioni diamogli pure una mano di polish va eh, tanto per gradire fatto 30, fai 31 no? Ok, cambio tampone, prendo il tampone bianco della Rupes, levo la lana, eccoci qua, e metto questo tampone, il bianco della Rupes, il più morbido, con finitura, la pasta utilizzo la 3, della Oney, che è l'ultima, si chiama Finishing Compound, e ha un gloss 5 a 6, quindi siamo al top proprio. Dopo averlo spalmato bene, ne metti un altro po' e andiamo a fare la finitura. Aumentando la velocità. Attenzione che il questo parte, eh. pulita è ancora più brillante di prima e eh? vabbè ragazzi è perfetto cioè. ecco nel frattempo vi faccio vedere il risultato come puoi vedere è nuovo ma proprio sì se proprio vai a guardare attentamente all'interno qualcosa ma quelle sono cose sotto che non puoi toccare c'è ok però è, è praticamente nuovo ok nel caso non fossi ancora soddisfatto puoi pensare di applicare due mani di trasparente questa è una bomboletta eh, della, de, di, tras di venice trasparente che puoi comprare dalle Leroy Merlin ecco, al costo di più o meno 10 euro eh, mi raccomando, nell'applicazione trasparente cerca di non fermarti nello stesso punto, di avere un movimento a salire, omogeneo. Una bella mano, la prima, poi aspetti 15-20 minuti e dai una seconda mano. Eh, questo serve per proteggere il, il fanale o il faro che sia eh, maggiormente con un paio di strati di, di trasparente. Bene ragazzi questo video termina qui, se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti e se non fossi nuovo saprai già che ci vedremo domenica prossima con un nuovissimo video di Officina del Pilota molto interessante, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e il grande affetto che riportate nei commenti e un saluto da Matteo di Officina del Pilota, ciao!